Benvenuti in Accademia Maestri Cioccolatieri Italiani. Oggi nel nostro laboratorio si sta svolgendo Chocolate and Colors, il concorso per i ragazzi del corso master dell'Accademia. Quattro ragazzi si sfideranno in questa gara e saranno valutati da tre giudici d'eccezione. Mario Romani, uno dei più grandi aerografisti d'Italia, il maestro dei colori che ha allenato campioni, eh, campioni italiani di pasticceria in gare nazionali e internazionali. Angela De Luca che è un volto noto per chi, per chi ci conosce, per chi ci segue sui social, la direttrice dell'Accademia Maestri Cioccoletti Italiani. E per la prima volta in Accademia Alessandro Bertuzzi, campione italiano pasticceria 2019, premiato nell nello scorso SIGAF. Per i nostri ragazzi è molto molto importante confrontarsi con professionisti di questo livello e mm, fare una gara come questa, perché dobbiamo ricordare che per loro questa è prima di tutto un'esperienza um, un formativa. Loro stanno ancora frequentando il corso Master, stanno ancora studiando e quindi mettersi in gioco e far vedere a persone, a professionisti che vengono da fuori, la loro capacità è fondamentale per crescere.